Mi chiamo Leonora Pantò e sono una socia del Museo Piantese dell'Informatica, ma sono anche del Comitato Scientifico. L'evento di Adadei per me è una delle più belle iniziative che il museo organizza ogni anno. Abbiamo iniziato insieme con la professoressa Berra dell'Università di Torino a pensare questo evento a maggio, quindi sono sei mesi che ci lavoriamo. L'idea era quella di dare agli studenti delle scuole degli elementi che partissero sia dalla storia di Ada Lovelace che è un modello per le donne in quanto la prima programmatrice, poi di parlare di come la matematica può essere importante nella vita, di come può essere insegnata in modo interessante e infine orientare le ragazze e le ragazze a cercare degli studi di tipo scientifico perché appunto... Questo è la, il vincolo maggiore che oggi mette le donne in difficoltà. Non ci sono abbastanza laureati in informatica per il futuro, ma soprattutto le donne sono pochissime. E quindi il nostro obiettivo di oggi era quello di invogliare le ragazze a scegliere percorsi di studi scientifici.